Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un outfit o meglio questo outfit che state vedendo e vi faccio vedere come farlo ragazzi, allora innanzitutto l'outfit di base da cui dovete partire è questo, togliete la maschera da cane perché non c'entra un cazzo però l'outfit dal quale dovete partire è questo qui che portate via dal, dai colpi della serie Domus Day. Quindi avrete i Joker, allora solo per il personaggio donna lascerà eh, diciamo le caviglie invisibili per quanto ne so io. Poi non so se è anche per il personaggio uomo, e anche solo per il personaggio donna avrà questo genere di bug: Potreste, eh, potrete mettere diciamo sotto questo giubbotto eh, pesante qualunque o quasi qualunque tipo di cosa quindi io vado a cercare un giubbotto in particolare che voglio mettere perché il completo avrà la tonalità del rosso e grigio rosso grigio e nero e quindi voglio diciamo mettere un giubbottino diverso e metterò questo ragazzi dopo aver messo questo giubbotto andiamo a mettere i guanti ovviamente pelle nera è un completo semplicissimo ragazzi però non lo so io stavo cazzeggiando con, con i completi stavo guardando i vestiti come si baggavano come non si baggavano e mi è uscito fuori sto completo ragazzi quindi a questo punto una volta fatto il tutto vi salvate la storia e eh, mettete questo casco ragazzi questo casco qui questo nero che si abbina un po' con tutto il, il resto del completo e salvate è abbastanza semplice. Quindi andiamo a salvare questo questo completo una volta salvato il completo ragazzi potete anche mettere il paracadute potete mettere il borsone però ultimamente il borsone si bagga quando voi mettete un completo con il borsone diciamo che dopo non vi lascerà cambiare completi quindi io in questo completo preferisco mettere il paracadute andrò a mettere un paracadute grigio che si intona con tutto il resto del completo e qui andremo a salvare nuovamente dopodiché ragazzi dobbiamo mettere una una maschera allora quella che avete visto nel video ovviamente all'inizio del video ragazzi non è niente di granché questo outfit, voglio dire non è eccezionale però come completo urbano a me piace, è parecchio cazzuto ragazzi quindi andremo a scegliere questa maschera che comunque eh, va a riportare sia il giubbotto che tutto il resto ha questa mescola di nero grigio con le righe rosse quindi è molto bella metteremo questa maschera e la salveremo in un altro un altro slot ragazzi perché ora andremo a fare il glitch per mettere il casco sulla maschera il casco su questa maschera quindi ci servirà un veicolo andiamo a cercare un veicolo ovviamente adesso arriva la polizia come al solito e ce la leviamo dal cazzo chiamando lo zoppo chiamando zio lester quindi ci togliamo la polizia e va bene a questo punto ragazzi dovete avere questo completo e eh, dovete stare su paracadute prima di salire in macchina e dovete aver selezionato il completo con cui state eh, facendo il tutto quindi selezionate il completo del casco quello che avevate il casco e mentre state salendo in macchina schiacciate sul completo eh, dove avevate la maschera Automaticamente accadrà il bug e vi rimarrà la maschera sul sotto il casco, insomma. No? E quindi avremo creato questa sorta di bug. Scusate ragazzi, ma è un po' che non faccio i completi e sto un po' rincoglionito. Quindi, una volta che abbiamo messo la maschera e il casco ci manca un paio di passaggi da fare come ho già detto ragazzi potete anche mettere il borsone ma io non lo metto a questo punto ragazzi andiamo a mettere il visore notturno per mettere il visore notturno dovresti avere un completo salvato con il visore notturno solamente con il visore notturno senza il passamontagno nero quindi una volta che selezionate quel completo e poi tornate indietro sul vostro completo che state modificando e avreste messo il visore notturno, automaticamente si trasferirà il visore notturno su quel completo, ma sa so che sono più bravo a spiegarvi i glitch che gli outfit ragazzi. quindi a questo punto una volta fatto questo andiamo in un altro negozio, possibilmente quello che è vicino allo strip club l'unica cosa che ci manca è il tubo, il respiratore diciamo, no? che eh, ci sta anche abbastanza bene con tutto quanto il completo, quindi eh, a me piace insomma, come completo urbano va benissimo a questo punto quando siete dentro basterà che cambiate il completo e ritornate sul completo che avevate e automaticamente quando uscirete fuori avrete anche il tubo sul completo che avevate detto questo ragazzi spero che questo outfit vi piaccia non è molto moddato però è abbastanza carino e quindi vi lascio un saluto al prossimo video